Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi vado a presentarvi la postazione di Arturo e vado a leggere quanto mi ha scritto e vedrete che è un, una postazione un po' particolare TV Ayer 32 pollici, refresh 60 Hz 1080i talvolinetto da campeggio 30 anni di vita, poltroncina in vero bambù con annessa cuscineria ripiegabile ricavata da una barca in disuso naturalmente in pelle umana e due piante di ficus PS4 Pro Logitech G29 con pedaliera fermata da tappetino da cucina quello che va sotto il lavandino. Io ragazzi ho passato dieci minuti a, a ridere di questa mail perché con tanto sarcasmo, con tanto humor inglese Arturo ha condiviso con noi questa postazione eh, casereccia che mi ha fatto pisciare delle risate, scusate perché Comunque questa dimostrazione, anche se scherza, eh, con il folletto annesso nella foto, eh, che si può fare simulazione racing eh, anche, con i, i, anche con un tavolinetto e, un, e, un, e una poltroncina, con sedile ripiegabile da barca, insomma con nulla ragazzi si può giocare tranquillamente senza andare eh, eccessivamente nei, nelle spese di postazioni ultra lusso, eccetera. Quindi questa postazione mi fa veramente morire delle risate e ringrazio Arturo perché insomma eh, ci rimette un po' i piedi per terra rispetto a quelle che sono realmente le esigenze per fare simulazione racing, un volante, una pedaliera fissata bene anche con un tappetino, quello che va sotto il lavandino può, può bastare, è ovvio che uno se può permettersi una postazione tecnologicamente più avanzata perché no, comunque grazie Arturo e mh, è per me l'occasione di invitarvi comunque per chi non l'ha fatto e che vuole condividere con noi ripostazione e mandarmi un'email e poi vorrei rispondere a Lorenzo che mi fa una domanda abbastanza particolare che magari può essere utile ad altri, io eh, ho una buona conoscenza di quello che è il mondo hardware per pc, PC game, però per parlare di specifiche tecniche per far girare su PC eh, giochi come Project Cars 2, Race Room e Assetto Corsa, eh, perché questa è la richiesta poi di Lorenzo, mh, dovrei entrare troppo ne nello specifico, dovrei veramente dettagliare quello che ti serve in base alle tue esigenze e soprattutto in base a un uh, elemento in particolare che non, hai, mh, che non mi hai dato, cioè il tuo budget, cioè quanto vuoi spendere. Se tu vuoi spendere 500 euro ovviamente andrò un po' a consigliarti dell'hardware, eh, insomma, che sia medio performante per poter comporre tutto il pc un altro elemento che non mi hai detto hai già un pc di base su che sulla quale puoi fare un upgrade dei, dei componenti l'unica cosa che so è che tu non vuoi la realtà virtuale allora i requisiti minimi che ti consiglio di avere se pensi di fare un, un pc game sicuramente un i5 o un i7, le ultime generazioni vanno benissimo e almeno una GTX 1060 o 1070 ancora meglio se prendi le T è ancora meglio però il prezzo aumenta e un SSD per mettere sul sistema operativo e almeno un disco duro da 2TB per appunto, salvare i tuoi giochi lì sopra i dettagli che mi dai sono pochissimi quindi non è che posso troppo aiutarti però ad oggi un computer che faccia girare Project Cars 2 che è quello diciamo che è più goloso in termini di requisiti hardware sicuramente con una 10.70 eh, con eh, 16 GB di RAM e un i7 come il mio che vedi nella descrizione un 6.7K eh, eh, lo fanno girare tranquillamente, anzi io vado oltre i 60 frames per secondo che non serve a nulla io giro a 144 perché il mio monitor è un 144 Hz mm, vanno tranquillo però ragazzi se volete più dettagli in merito all'hardware richiesto e a quello che si riesce a fare con uh, un, una scheda grafica o, oppure un'altra eh, ci sono dei siti che vi fanno tutti i paragoni del mondo che vi danno tutte le istruzioni possibili io mi sono basato per vedere il rapporto qualità prezzo e performance su videobankmark.com e eh, cpubankmark.com deve essere la stessa cosa che trovate su um, basta andare su google e lì avete il prezzo, le performance e eh, dove si situa la, la, la scheda video che state analizzando Ragazzi ormai sul, sul web trovate di tutto se no Lorenzo guarda su giù la mia configurazione te lo fa girare a 144 frame per secondo tranquillamente e se un giorno decidi di comprarti un casco di realtà virtuale potrei anche utilizzarlo e sulla mitica postazione di Arturo e su questa mia risposta spero esaustiva della richiesta di Lorenzo, io ragazzi vi ringrazio tantissimo per avermi seguito anche se questo video è un po' atipico, vi invito di nuovo a mandarmi le vostre foto sulle postazioni, se avete delle richieste particolari in merito al mondo della simulazione non esitate a lasciarmi un commento qui, cercherò di rispondervi al più presto, se il video vi è piaciuto un pollicino in su come al solito, non esitate ad iscrivervi al canale tanto è gratuito, noi ci vediamo al prossimo video da Fabris è tutto